Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Iniziamo subito a bomba Con un pacco Che mi è appena arrivato Da MyProtein Pieno pieno di semi e granaglie As usual Allora, eh, diciamo che questi sono sempre I soliti pacchi che vedete Semi di chia, semi di canapa Rogue Cow Nibs Altri semi di canapa Altri semi di canapa Insomma, sempre le solite cose ho dovuto riempirmi di avena senza glutine questi sono 2,5 kg La uso nella colazione, la adoro Queste senza glutine la prendo solo da MyProtein Voi direte, Silvia ma cosa te ne fai di tutti questi pacchi, pacchetti, pacchettini? Quanto cavolo ne mangi al mese o al giorno o alla settimana? Cioè, Avete ragione, infatti sono in eccesso E il motivo per cui sono in eccesso, è perché sto organizzando insieme a un sacco di altra roba che è di là, sto facendo un pacco davvero enorme, un mega mega giveaway per festeggiare i miei 100.000 iscritti su Instagram e quelli che saranno qui su YouTube, 35.000? Non lo so. Quindi... Se ancora mi seguite su Instagram andate a seguirmi perché appena raggiungerò il 100.000 vi farò un mega giveaway con tantissimi premi, tantissimi premiati e devo ancora organizzarlo tutto, però il materiale, la sostanza, c'è. è uno dei miei ultimi acquisti su Amazon in quanto tanti mi avete scritto chiedendomi di farvela vedere e si tratta della mia agenda questa agenda l'ho presa scusate, su Amazon e l'ho pagata tipo 13 euro ed è bellissima perché è rosa e oro e per me, cioè, questo rosa sta diventando il mio colore preferito prima era più rosa fucsia mentre adesso sto diventando sempre più femminile non so cosa mi stia succedendo vabbè Mm, e adesso mi piace questo rosa pallidino qui È un'agenda tipo quelle scolastiche Quindi va da in realtà agosto 2017 A ottobre, novembre 2018 All'inizio ha un calendario con questi grandi quadratoni Per tutte le date Per gli eventi importanti Ad esempio io ho scritto l'evento di Adidas O il mio compleanno Perché è molto importante io me lo devo segnare E poi più avanti, finiti tutti i mesi a quadratoni, a ah, ogni settimana dell'anno divisa e boh, io mi trovo bene ho sempre comprato un'agenda di carta e sono anni che compro quelle della Let's Rosa Fuchsia Rosa e in realtà la stavo cercando anche quest'anno, però non, non l'hanno più creata, non l'hanno più prodotta come la volevo io, non mi piaceva più allora ho trovato questa su internet e l'ho acquistata e un'altra cosa che volevo dire, così, per curiosità, è che sto facendo transizione di profumo. Io sono più o meno dieci anni che utilizzo sempre lo stesso profumo, che è Dolce Gabbana The One. Per me è il profumo e l'ho sempre amato. Però adesso mi va vale di cambiare. E quindi sto provando il Mistior, quello della pubblicità, quello con l'attrice, quella famosa, che salta nell'acqua quella che ha fatto il cigno nero insomma e mi sono fatta dare il campioncino quindi adesso lo proverò comunque io ho fatto un ragionamento cioè se io andassi in ogni profumeria e chiedessi un campioncino avrei tanti campioncini di questo profumo e il fatto è che io potrei anche perché viaggiando così tanto io potrei andare in una profumeria diversa ma anche in città diverse quasi ogni weekend quindi sarebbe anche una cosa intelligente perché cioè, se alla fine tu vai sempre nella stessa profumeria dopo un po' se ne accorgono che entri, e esci sei sempre tu che chiedi la boccetta di profumo ma non lo compri mai però questa è una tattica interessante ve la consiglio <ride> comunque a parte gli scherzi volevo un attimo fermarmi e parlare un attimo delle critiche o commenti che ho ricevuto nel mio ultimo video di quando vi facevo vedere la mia spesa allora ho ricevuto tantissime critiche anzitutto sulla mia dieta onnivora e soprattutto da vegani o vegetariani che mi insultavano di mangiare cadaveri di mangiare animali che mi interessava delle uova e però non mi interessava di tutti gli altri animali che uccidevo eccetera allora discorso uova stavo scherzando ho fatto una battuta e magari ok poteva essere interpretata come una battuta infelice chiedo scusa, non volevo insultare nessuno scusate Pulcini e due, diciamo che c'è modo e modo di dire le cose io non sono qua a imporvi la mia dieta in nessun senso, cioè non sto dicendo che dovete mangiare tutto, e quindi essere onnivori. non sto dicendo che dovete mangiare come me io sto soltanto mostrandovi come mangio e va bene ricevere delle critiche, ho ricevuto tantissime critiche ma quelle utili sono state quelle costruttive cioè ad esempio una ragazza che mi ha spiegato che magari io sì mi impegno nel mangiare sano ma il mio concetto di sano è un concetto diverso da sostenibile che comunque però vede che mi sto spostando verso una direzione e verso l'altra e mi dava dei consigli per me questi sono i commenti o le critiche costruttive rispetto a quello mangi cadaveri, fai schifo, sei un ignorante eccetera, perché quelli sono davvero distruttivi e demotivanti cioè io dopo aver letto quei commenti mi sono sentita un po' giù e non mi è piaciuta questa sensazione perché io non mi sono mai posta come il guru del mangiare sano o il guru del naturale assolutamente io lo ammetto che cerco di mangiare il più sano possibile ma il mio sano può essere diverso da un concetto di sano altrui ma soprattutto lo faccio nelle mie possibilità non compro dal fruttivendolo non compro dal pescivendolo o dalla macelleria e non compro a chilometro zero perché mi sarebbe molto difficile qui in Centro a Piacenza perché è economicamente non sostenibile per me in questo momento e perché non ho tempo di pensare anche a quello sono scuse, probabile sicuramente se eh, lo volessi davvero lo potrei fare ci riuscirei benissimo forse allora in questo momento non sono così dedicata o dedita a questo approccio all'alimentazione mi piacerebbe tantissimo farlo vi giuro che quando io ero a Lagos e avevo la possibilità di andare dal pesci vendolo o al mercato del pesce ogni giorno io ci andavo, non è che andavo al banco della carne o al banco del eh, supermercato a chiedere la carne o i prodotti in scatola e anche quando sono a Padova io ho un mercato della frutta e della verdura praticamente sotto casa non è che vado al supermercato, vado lì Uno perché davvero mi conviene di più E due perché io so che è più buono Cioè lo so che i pomodori comprati al mercato Hanno un gusto totalmente diverso dai pomodori comprati al supermercato Soprattutto quelli a grappolo che cioè, per me è piuttosto non mangia niente Lo so e ne sono consapevole E che non sempre mi è possibile Quindi io sono dell'opinione che Ognuno ha un proprio concetto di mangiare, di salute, di alimentazione e buttare giù gli altri per quello che fanno non ha senso e non è positivo, non è propositivo nella vita. Qualcuno compra le uova bio, invece di buttarlo giù e dirgli, eh ma dovresti comprare questo, quest'altro, però mangi quello... Digli, bravo, compri l'uova, uova bio, continua così, vai avanti. Ognuno ha il proprio concetto di mangiare sano. C'è chi per mangiare sano intende non mangiare le schifezze fuori, quindi a parte merendine, cose inscatolate in o insaccate, eccetera. Ma anche il pollo o l'hamburger al McDonald's o al Burger King. Ci sono altri molto più estremi che per mangiare sano devono mangiare praticamente cogliendo la frutta e la verdura dall'orto o dall'albero e mangiarla senza fare neanche due metri. E c'è chi cerca una via di mezzo sostenendo anche una vita perché... È ovvio che mi piacerebbe stare in un orto, vivere nel campo dei miei nonni in campagna e coltivare la frutta e la verdura, prendermi i pisellini del campo, prendermi i melograni e mangiarmi lì lì, ma non posso. Quando posso lo faccio e cerco di impegnarmi, però ci sono momenti della nostra vita in cui non tutto questo è possibile. Quindi io non, non mi sto scusando, non mi sto difendendo, o forse sì, mi sto un po' difendendo, però mi sto più difendendo nel senso che voglio cercare di farvi riflettere che essere così aggressivi può anche demotivare le persone cioè magari può spingere qualcuno un pochino più insicuro a dire cavolo mi impegno così tanto a mangiare sano ma non basta la gente mi giudica ugualmente, non mangio sano abbastanza e quindi a sto punto lascio perdere quindi cercate anche di, un attimo di misurare le parole e stare attenti a quello che dite io sono bene o male convinta della mia alimentazione potrei fare di più, lo so, ve l'ho detto però per ora è nei miei limiti del possibile fattibile mi impegnerò comunque a cercare di magari spendere di più per cercare maggior qualità piuttosto che quantità però una cosa che ci tengo a dire è che ho letto questa miscredenza comunque che il Lidl essendo un discount ha prodotti di pessima qualità. Allora ci tengo a dire che questo non è necessariamente vero, considerando anche che adesso la Lidl ha una linea bio e sappiate che per avere il nome bio su un prodotto le aziende devono avere e rispettare degli standard e delle regole fissate a livello internazionale da enti come l'EFSA che periodicamente controllano e fanno dei controlli su tutti i prodotti quindi non è che le aziende possono scrivere bio a caso due, i prodotti della Lidl possono costare di meno perché la Lidl non offre servizi in store cioè se voi notate la roba è un po' lanciata lì ci sono ancora i pallet, la roba è messa negli scatoloni non trovate un commesso a, chi a cui chiedere in giro, c'è poco personale e sono molto eh, diretti, non si perdono molto nelle cose. Qui la Lidl taglia i costi, per questo è considerato un discount. E inoltre molto spesso i prodotti a marchio del supermercato, della catena distributiva, tipo i prodotti a marchio Lidl, non è che li produce la Lidl. La Lidl ha dei fornitori o dei produttori da cui prende la roba, ci mette il suo nome e se la mette in negozio a prezzi minori, al prezzo che vuole lui. Spesso e io l'ho constatato in diverse cose, ad esempio una volta l'avevo constatato nel minestrone Orogel contro quello della lunga oppure nelle uova spesso sono proprio i grandi marchi, le grandi aziende che producono per la marca commerciale, perché in questo modo riesce a raggiungere diversi target e riesce a coprire maggiormente il mercato nonostante abbia meno profitto su questi prodotti quindi non date sempre per scontato che l'idol discount cattiva qualità ci sono alcune cose su cui posso essere d'accordo altre ci penserei un attimo ad esempio se voi ci pensate il parmigiano reggiano i parmigiani reggiani per essere considerati i parmigiani reggiani devono avere il marchio del consorzio quindi in teoria se ha il marchio del consorzio, è stato approvato quel prodotto dal consorzio, significa che dovrebbero avere tutti la stessa qualità in quanto approvati e quindi rispettanti dei canoni, degli standard voluti dal consorzio. Quindi comprare il parmigiano reggiano della Parmareggio a 3 euro contro il parmigiano reggiano della Lidl a 1 euro con il marchio del consorzio dovrebbe essere la stessa cosa. Quindi... Pensateci un attimo, io studio food marketing e queste cose me le insegnano, quindi bene o male le sto scoprendo anch'io, ma ci sto anche ragionando e sto scoprendo tantissime cose che prima non potevo immaginare, quindi non lasciatevi forviare Io adesso mi preparo e vado in palestra, oggi leg day Inizio i miei allenamenti sempre con un po' di stretching e riscaldamento al fine di attivare i muscoli In questo momento penso anche all'allenamento che andrò a fare e incomincio a concentrarmi Questo allenamento, cioè quello che adesso vi farò vedere, è soltanto la parte di Tabata E non ho filmato anche il resto, quindi gli altri esercizi che ho fatto come squat e altri esercizi accessori Quindi iniziamo, allora anche questa volta ho deciso di fare un circuito 6x10, quindi 6 esercizi per 10 giri. Il primo esercizio è il semplice salto della corda. Mi piace iniziare con un po' di attività cardio e questa è perfetta. Il secondo esercizio è questo tip toe squat e ho notato che più facendolo più migliorava l'esecuzione. Praticamente bisogna mettere le gambe abbastanza divaricate e poi cercare di andare in punta sui tiptoes, quindi sulle punte dei piedi e per aiutarsi io punto un pochino giù il bacino, come vedete questo movimento, al fine di non andare troppo avanti con le ginocchia. È davvero un ottimo esercizio per l'interno coscia e per i polpacci. Davvero consigliato. Terzo esercizio sono gli addominali. Allora, qui viene il bello del Tabata. Ho iniziato con questi addominali eh, tabletop, però non mi trovavo bene. Allora ho provato con il leg raises, ma come vedete l'esecuzione non è ottimale, in quanto non ho gli addominali abbastanza forti e quindi alla fine ho deciso di fare le gambe alternate il bello del Tabata quindi è quello di poter cambiare o comunque poter misurare gli allenamenti o gli esercizi in base alle proprie capacità e in base a quello che ci piace di più quello che ci piace di meno Quegli esercizi per gli addominali all'inizio non li sentivo tantissimo, non mi piacevano e quindi al terzo giro ho deciso di cambiare e scegliere quello che più funzionava per me. Ho inserito questo esercizio di addominali per poter un attimo riprendere il fiato e riposare, visto che questo è un allenamento concentrato soprattutto e soltanto sulle gambe e quindi fare 6 esercizi di fila sulle gambe per 10 volte mi avrebbe distrutto. Però poi to torno a massacrarle con questi jump lounges cosa che io gli affondi li ho sempre odiati, invece questi man mano che li faccio, man mano che imparo a farli, riesco a non cadere sempre a lato, perché era una cosa che mi succedeva troppo spesso, e riesco a mantenere l'equilibrio, quindi anche una soddisfazione questa. Quinto esercizio un pochino più statico sono i superman, praticamente faccia a terra, testa giù e si tirano su sia gambe che braccia sono i glutei che tirano su le gambe e non si spinge dalle ginocchia non ci si dà lo slancio e se notate quando sono su io mi fermo e significa che sto tenendo in contrazione il mio corpo per circa 2-3 secondi al fine di davvero sentire lavorare quei muscoli e questo è un esercizio molto efficace per l'interno coscia e per i glutei molto consigliato infine ultimo esercizio che adoro è il wall ball Praticamente si esegue uno squat con la palla in mano, questa è quella da 8 libbre, e poi si tira su in aria la palla. Poi ci sono tantissime variabili contro il muro, però io mi trovo bene così. Questo workout è un pochino meno intenso rispetto a quello che ho fatto mh, due o tre giorni prima per le gambe, proprio perché le mie gambe erano ancora stanche e affaticate dal workout precedente, quindi ho voluto fare qualcosa di meno distruttivo, cercando di fare un lavoro meno basato sulla resistenza ma più sulla forza infatti come ho detto all'inizio, finito questo workout sono andata a fare un po' di squat e di esercizi accessori come leg extension, leg press, leg curl quindi sto cercando davvero di mischiare e mixare gli allenamenti sulla resistenza come il tabata e gli allenamenti sulla forza mi sto trovando davvero molto bene e soprattutto mi piace perché davvero ascolto il mio corpo e faccio quello che mi sento. Finito il workout, let's go! Sto editando questo video e mi sono accorta che è diventato già abbastanza lungo e ricco di contenuti, quindi non vorrei caricarlo troppo, però non volevo chiuderlo non salutandovi, quindi vi saluto e... Ci vediamo nel prossimo video con tanti tanti nuovi contenuti, penso, non lo so sinceramente, non ho niente di programmato, però di sicuro tornerò con qualche mia ricetta di pasti e merende e tutto perché ho notato che è un po' troppo che mancano dal mio canale, quindi mi raccomando, stay tuned!